Quando non ero e non era il tempo, quando il caos dominava l'universo, quando il magma incandescente celava il mistero della mia formazione, da allora il mio tempo è inchiuso in una roccia durissima. In mani cataclismi hanno scosso la mia memoria litica. Porto con emozione i primi segni della civiltà dell'uomo. Il mio tempo non ha tempo. Pinuccio Sciola questo il giardino sonoro di Pinuccio Sole. mi chiamo Giulia e sono una delle guide del, del museo eh, a cielo aperto. Pinuccio Sole è un artista che è nato mh, a San Sperato in un piccolo paese di, di tradizione agricola. E, grazie al suo amore per la natura e per la pietra è riuscita a liberarne il suono e la voce. Eh, la pietra eh, con Pinuccio Sola non è più dura, non è più rigida, anzi diventa elastica e trasparente, infatti con Pinuccio, con Pinuccio Sola eh, diciamo, vengono mh, scartravetrate tutte le, mh, tutta la concezione che si ha appunto della pietra. In, in basalto, il basalto è la pietra madre eh, della Sardegna, la Sardegna è un'isola basaltica eh, per, ed è una delle prime opere eh, lavorate da Pinuccio Sola. Cioè, Pinuccio Sola ha iniziato con le pietre sonore e con il basalto. Il cancro è arrivato dieci anni dopo. Quando... Ho notato che in questo giardino sonoro chiunque, anche chi non ha mai studiato arte, riesce a comprendere gli obiettivi di questo artista. L'obiettivo principale, quello che ha conseguito per un'intera carriera artistica, è stato quello di ricreare un altro rapporto con la natura e con la pietra.